Buon pomeriggio, siamo in compagnia di Vincenzo D'Amato, dottore scienze e tecniche psicologiche, ipnologo, formatore e scrittore. Ciao Vincenzo, grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Daniel, è un immenso piacere, grazie a te di avermi ospitato. Allora, io ricordo che per essere sempre aggiornati sulla nostra libera informazione indipendente potete iscrivervi gratuitamente al nostro canale YouTube e Meglio di Ieri cliccando sul tasto iscriviti. Vincenzo, tu sei presidente dell'Associazione Internazionale Processi Evolutivi Fondatore dell'Accademia di Formazione Internazionale ti occupi anche di formazione per aziende, professionisti e privati, trattando tematiche certo. di fondamentale importanza. Certo, allora, con l'associazione l'obiettivo è quello di fare divulgazione, perché sempre più in questo nostro paese, perché parliamo dell'Italia nel particolare, Serve far arrivare l'informazione alle persone. Siamo un po' indietro, soprattutto nel mondo dell'ipnosi, eh, contrariamente ad altri paesi nel mondo dove eh, da tanti e tanti anni viene utilizzata in maniera ufficiale e sono già stati sfatati i falsi miti negli eh, Stati Uniti, in Francia è convenzionata, vai dal medico te la prescrive, eh, in Brasile da anni ormai con l'ipnosi si fa di tutto gli interventi chirurgici dove eh, finalmente siamo arrivati anche noi da qualche anno in Italia si stanno facendo grandissimi lavori con interventi chirurgici in assenza di anestesia e con anestesia ipnotica eh, al cervello a cuore aperto, asportazioni di tumori negli ultimi anni 2019 e 2020 ce ne sono stati davvero tanti tra i vari ospedali a Milano, a Padova con il professor Sacco, primario di eh, anestesiologia appunto alla, alla clinica ospedaliera Vuol dire che stiamo facendo grandi passi. In Brasile però si utilizza la anestetica da anni e anni per poter fare interventi chirurgici. Quindi vuol dire che stiamo arrivando, anche se in ritardo, ma soprattutto grazie all'informazione. Quindi con AIPE facciamo... Informazione e anche casa editrice, quindi divulghiamo attraverso la pubblicazione di eh, testi di eh, nostri colleghi, di professionisti che vogliano eh, mettere in gioco le proprie qualità, le proprie conoscenze, eh, cerchiamo di far arrivare a più persone possibili l'informazione, organizziamo eventi, lo facciamo online, lo facciamo sul nostro sito, nel miglior modo possibile quanto è più possibile invece con l'accademia di formazione faccio appunto tengo corsi di formazione sia per il mondo listico, sia per il mondo della medicina appunto eh, per professionisti psicologi psicoterapeuti medici che vogliono apprendere le tecniche ipnotiche per poterle poi applicare a quello che è il loro mondo alla terapia alla parte diciamo eh, di lavoro eh, terapeutico vero e proprio quindi Diciamo, La divulgazione e la formazione sono i due pilastri portanti, oltre alla parte eh, che svolgo allo studio come professionista sia a Saronno sia a Salerno e a volte eh, ora un po' in meno con tutto ciò che stiamo vivendo, ma eh, prima di questo momento particolare mi muovevo in tanti studi di colleghi e collaboratori in giro per l'Italia. Allora, il titolo di questo appuntamento pomeridiano è dipendenza affettiva. Che cosa è che di cosa si tratta? Perché mh, è una tematica magari mh, di cui si parla però c'è molta confusione al riguardo. Beh sicuramente sì, anche perché tutto il mondo delle dipendenze è un mondo molto particolare. Eh, sono sempre più le nuove dipendenze. Si è abituati a parlare di dipendenze quando si parla di droghe, quando si parla di alcol, quando si parla del tabagismo, ma anche parlare di cibo, per esempio, è una dipendenza, una dipendenza molto, molto particolare. Non si mangia in maniera smodata per fame, ma per compensazione, quindi si dipende dal cibo in relazione ad un'altra problematica. Eh, le nuove dipendenze, quelle delle apparecchiature tecnologiche, eh, le apparecchiature di gioco d'azzardo, quindi sono dipendenze molto particolari. E la dipendenza affettiva, come la dipendenza dal cibo, non è mai una patologia, ma è una conseguenza di patologie più profonde. Perché? Perché fondamentalmente dipendo effettivamente da qualcuno perché ho un problema ancora più eh, antico, magari nella maggior parte dei casi come ho raccontato appunto in un articolo che ho pubblicato un po' di tempo fa, eh, legate alla fase dell'attaccamento. È una fase molto delicata, eh, in cui ogni essere umano eh, si lega al suo caregiver, la madre, nella maggior parte dei casi, ma non per forza. In tanti casi non ci sono i genitori, ci sono eh, coloro che accudiscono il bambino, la bambina a quel punto il cargiver è una figura molto importante perché è quella che va a creare la stabilità della vita da adulto di quell'individuo se il cargiver è una persona eh, che accudisce, ama eh, dà affetto dà presenza, quel bambino creerà una sua particolare eh, diciamo stabilità nella sua autostima in quelli che sono i meccanismi interiori e da grande chiaramente avrà una grande indipendenza la sua autostima la farà da padrona per poter gestire tutto quello che saranno i momenti più o meno difficili della sua esistenza. Se invece nella fase dell'attaccamento quella figura viene a mancare o eventualmente non dà ciò che serve per poter creare quella stabilità nel bambino, da adulto arriveranno delle problematiche molto serie perché quel bambino avrà una eh, latente autostima e di conseguenza eh, quella latente autostima creerà delle problematiche, andrà ad attaccarsi a persone, a relazioni, a rapporti e molto spesso poi la dipendenza affettiva va a scaturire nell'attaccamento a una persona che nella maggior parte dei casi è anche un narcisista perché poi narcisista e eh, dipendente affettivo si compensano l'uno si rende schiavo dell'altro eh, da tutta la sua vita rinuncia a qualsiasi cosa possa essere diciamo eh, la propria parte più profonda in cambio della presenza dell'altro e l'altro da narcisista qual è volendo stare al centro dell'attenzione essendo egoista da quel punto di vista sfrutterà quella situazione per poter chiaramente eh, trarne un vantaggio quella patologia non è l'attaccamento la, la dipendenza affettiva è quello che manca il problema di autostima il problema di... Eh, più, più profondo di, di, di credenze limitanti, eh, non merito di essere amato, non sono mai stato amato, per cui ho paura di perdere ciò che ho perché non lo merito e quindi è molto più profondo. Tante volte si cerca di lavorare su questo tipo di problematica attraverso la mente razionale, però sappiamo bene che la mente razionale, come dico in uno dei miei libri, gestisce al massimo il 10% della nostra, delle nostre azioni il 90, oltre il 90% delle nostre azioni è gestito a livello inconscio a livelli molto più profondi quindi se voglio davvero intercettare il problema risolverlo, sciogliere una volta per tutte, devo andare in profondità devo andare a ragionare con la mente inconscia è lì che posso intercettare il problema, il trauma la, qualsiasi sia la problematica da affrontare e soprattutto possa aiutare la persona a trovare quelle risorse che sono già dentro di lui per poter poi venire fuori da quella problematica, perché noi non facciamo nulla, nessuno di noi, nessun terapeuta, nessun operatore può fare qualcosa per l'altro se non guidarlo a recuperare ciò che già ha dentro di sé, metterlo in pratica per sciogliere ciò che insieme andiamo ad intercettare una volta per tutte in maniera definitiva. Ma la causa principale quindi è la, una scarsa autostima? Ma una delle cause può essere la scarsa autostima perché ripeto, nella maggior parte dei casi è l, la, la dipendenza effettiva è legata alla fase dell'attaccamento quindi a come ha vissuto quella persona la sua infanzia quella sua fase importante no? che va fino ad una certa età ed in quella fase si strutturano una serie di meccanismi se in quella fase vengono a mancare delle cose, ripeto l'affetto, l'amore, la presenza del caregiver, del genitore, eccetera, eccetera, si vanno a creare delle falle. Una di queste può essere l'autostima. L'autostima, quindi, non credo in me stesso, non credo nelle mie potenzialità. Può esserci però anche un trauma, per esempio, a un certo punto della propria vita, vivo una relazione devastante che va a ledere alcuni meccanismi che possano essere sia l'autostima, sia la capacità di essere amati, perché molto spesso, quando non si è amati, si dà la colpa a se stessi. E quindi ogni qualvolta ho un minimo di, di affetto, un minimo di presenza da parte di qualcuno, immediatamente lo scambio per un qualcosa di irrinunciabile. E quindi, siccome non voglio rinunciare a quella presenza, non voglio, non voglio rinunciare a eh, quell'affetto, quell'amore che sto vivendo, seppur è piccolo, seppur è poco quello che sto vivendo, non voglio perderlo, perché sono convinto di non poterne avere altro. E quindi divento dipendente da quella persona, farò qualsiasi cosa pur di non perderla, anche ciò che non mi viene chiesto e di conseguenza metto in gioco meccanismi autolesionanti o autolesivi eh, che poi portano, fanno mando soprattutto a me perché sto facendo del male a me stesso non ad altri, creando dei meccanismi comunque che si ritorcono contro anche la relazione, il rapporto perché seppur fosse una relazione sana questa mia dipendenza affettiva, questo mio comportarmi in questo modo, farà comunque prima o poi crollare dei paletti all'interno della relazione che la rendevano stabile e quindi quella relazione diventerà una relazione che marcolla e prima o poi andrà anche a finire. Io intanto vi chiedo scusa se c'è un po' di musica di sottofondo, sono in Repubblica Dominicana e la musica che arriva sono in un villaggio, quindi inevitabilmente eh, un minimo di musica o di rumori di sottofondo arriveranno, ve ne chiedo scusa anticipatamente ma oh, guarda è anche un piacere avere una musica in sottofondo quindi <ride> no, <molto farlo. ride> e, è una curiosità ma riguarda solo le donne è una cosa che non ha sesso, quindi riguarda anche gli uomini No, non ha sesso assolutamente, riguarda anche gli uomini, perché ripeto, tutto dipende da quella fase della vita o da eventuali trami a cui tutti siamo esposti. Non c'è sesso che tenga di fronte una, una fase dell'attaccamento eh, con dei deficit o nei confronti di un trauma eh, che prima o poi può essere arrivato nella vita di un essere umano e di conseguenza che va a creare anche dei. Eh, degli ancoraggi, dei nodi, dei blocchi che poi nel tempo eh, creeranno delle conseguenze che saranno sempre più gravi perché è un po' il cane che si morde la coda è un loop dal quale non si esce fino a che non si va alla causa del problema è chiaro, ripeto, se si parla con la mente razionale questo problema sarà un po' Eh, difficile da risolvere eh, se si va in profondità si va a ragionare con l'inconscio diventa tutto più semplice perché andiamo direttamente alla causa il metodo che io conosco che utilizzo che eh, penso sia uno dei più potenti in assoluto è appunto l'ipnosi perché con l'ipnosi noi riusciamo ad andare oltre le barriere della razionalità quelle barriere difensive quelle barriere eh, di eh, decodifica eh, forzata di ciò che arriva la mente razionale è, è una mente molto particolare, è un meccanismo eh, molto strano perché cerca di decodificare tutto ciò che arriva e cerca di dare un senso, soprattutto reinterpretando ciò che arriva in base a quelle che sono le proprie credenze, i propri eh, concetti limitanti, eccetera, eccetera. L'inconscio non differisce bugia da verità, l'inconscio contiene tutto. Tutto ciò che è positivo, tutto ciò che non è positivo contiene le risorse di cui abbiamo bisogno. Quando arriviamo a comunicare con l'inconscio, lì eliminiamo il giudizio, eliminiamo, eliminiamo la mente critica che ci impedisce a volte di raggiungere l'obiettivo, di raggiungere il problema o di raggiungere la soluzione. Ma una persona che soffre dipendenza affettiva ne è consapevole o se ne accorgono solo le persone intorno a Bellissima a... domanda. Bellissima domanda, perché la persona non è mai consapevole di essere in balia di una problematica importante. La persona vive questo, eh, questa tragedia costante perché ha costantemente paura di perdere ciò che ha. Ed è questo che mette in moto dei meccanismi, dei quali non si rende conto, perché per quella persona, per quella, eh, per quella situazione, per quell'evento è normale comportarsi in quel modo. Perché se ho paura di perdere qualcosa, cosa faccio? Cerco di proteggerla. Ho, ho un bambino piccolo in braccio qualsiasi cosa arrivi intorno cerco di tenerlo lì, di proteggerlo nel miglior modo possibile, però anche la madre iperprotettiva fa un danno al figlio vedo tante mamme in Italia che ai bambini appena nati, piccolissimi mettono addosso tanti di quegli abiti tante di quelle coperte convinti di preservarli dal, dal freddo e non sanno che gli stanno facendo un danno perché uno, i bambini hanno più caldo di noi hanno una temperatura diversa, due preservandoli troppo da quello che sta arrivando nei primi sette anni di vita circa li sto eh, diciamo eh, proteggendo da ciò che arriva che va poi a creare le sue difese immunitarie quindi se non si creano le, le, le proprie difese immunitarie nel tempo quando non avrà la mamma con le sue belle coperte prenderà un colpo d'aria e si ammalerà vediamo per esempio nei paesi freddi come già da piccoli i bambini li lanciano nella neve qualcuno dal dai paesi caldi che sale lì e vede queste scene dice sono folli, la mamma che butta il bimbo nella neve. Sì, quelli però crescono sani e forti, perché quell'impatto crea le proprie difese immunitarie e lo preserva da impatti futuri perché il corpo è capace di reagire. La troppa tutela, il troppo eh, diciamo proteggere non sempre è d'aiuto e eh, non sempre raggiunge l'obiettivo che vorrei, diciamo mentalmente perché la mamma non vorrebbe mai fare del male a un figlio però fa delle azioni a volte sbagliate e quindi involontariamente gli fa del male è la stessa cosa nella dipendenza affettiva Cioè, io in quel momento non faccio altro che difendere ciò che penso sia giusto per me finalmente ho l'amore a volte anche piccoli gesti vengono scambiati con l'amore perché? perché magari non ne ho avuto quindi questa carenza va in compensazione come dicevamo prima no? quindi un piccolo gesto d'amore è innamorato di me e quindi cosa faccio? Per proteggere, per preservare quell'amore che penso sia finalmente arrivato, farò di tutto, mi renderò come un tappetino schiavo di quella persona. Poi le relazioni possono essere due, una persona, una persona intelligente dice no, non voglio che questo accada, e quindi si distacca da quella relazione, malata per entrambi, oppure se c'è il narcisista dall'altra parte ne approfitta e crea quel loop da cui non si esce più. Ma possiamo un po' parlare di relazioni tossiche, quindi. Certo che sì, certo che sì. Una relazione dove c'è una dipendenza affettiva è una relazione tossica, senza ombra di dubbio, perché non è finalizzata allo scambio e all'amore, è finalizzata a quel qualcosa di eh, eccessivo, perché sono comunque comportamenti eccessivi, semplicemente volti a mantenere ciò che non voglio perdere, ciò che ho paura di perdere. E quindi è una relazione tossica, chiaramente. Per uscire da una dipendenza affettiva eh, però bisogna esserne consapevole perché se una persona non è consapevole come ne esce? Allora, solitamente la richiesta d'aiuto non arriva mai dal soggetto che ha il problema. La richiesta d'aiuto arriva sempre dall'esterno, da persone vicine che comprendono la situazione e chiedono l'aiuto per quella persona. C'è da dire però che senza la consapevolezza della persona non si può aiutare nessuno c'è un vecchio detto che dice posso portare il cammello alla fonte ma non posso costringerlo a bere soprattutto con l'ipnosi se non c'è la volontà la consapevolezza del soggetto che vuole lasciarsi aiutare non possiamo assolutamente entrare eh, andando a ledere il libero arbitrio quindi la richiesta d'aiuto arriva dall'esterno la persona parla con la persona interessata cerca di coinvolgerlo in, quella che un, in quello che è un discorso, coinvolgerlo, coinvolgerla, in un discorso sensato per fargli capire che c'è qualcosa che non va. Magari dall'altra parte si accetta e si dice ok, probabilmente, perché tanto, se non sono così felice, perché quello che percepisco è quello, no? Se sono in questa relazione malata, sono un dipendente affettivo, non sto sicuramente bene, quindi accetto un aiuto per stare bene. E lì si va a lavorare insieme però deve esserci comunque la consapevolezza altrimenti senza il libero arbitrio non si va da nessuna parte ma si può prevenire o meglio si può educare una persona che parlato prima per esempio di, di un eh, di un figlio che non ha avuto amore dei genitori e quindi scambia anche dei piccoli gesti per eh, per un amore, eh, perché non l'ha mai avuto. Quindi si, mi chiede: si può prevenire si, o meglio educare a non cadere in una dipendenza furtiva? Allora l'educazione andrebbe fatta, quindi andrebbero fatti dei corsi di formazione veri e propri ai genitori. Perché diventare genitore non è una cosa così semplice, è il ruolo più importante in assoluto perché si va a strutturare la vita di un essere umano per tutta la sua esistenza. Quindi più che fare il corso prematrimoniale, permettetemelo, fatto da chi di matrimonio ne sa poco perché non l'ha mai vissuto, probabilmente andrebbero fatti dei corsi di comunicazione e di preparazione alla genitorialità. Quindi dei professionisti abilitati formano i neo genitori per far sì che quel compito importantissimo che stanno per accingersi a portare avanti venga svolto nel migliore dei modi. Perché se quel compito non viene svolto nel migliore dei modi, quel bambino avrà delle, delle prob problematiche importanti potenzialmente crescendo, andando avanti nella sua esistenza. Quindi l'unico modo per evitarlo è eventualmente organizzarsi per bene con eh, chi diventa genitore. Poi è chiaro che nell'arco della vita può arrivare un evento traumatico che mi genera delle problematiche, quello ci sta e si va a lavorare per poter risolvere il problema quando ce ne, ce ne, ce ne, ci si accorge di questo ma comunque l'unico modo per poter prevenire e abbattere i casi di dipendenza affettiva è quello di lavorare sui genitori, prepararli a fare il loro compito in maniera eccellente. Nella maggior parte dei casi, attenzione, i genitori vivono un amore immenso ed infinito quindi non è che ad oggi abbiamo genitori che non danno amore non danno affetto, però in passato, per esempio, di casi ne sono stati tanti, perché per esempio c'erano delle false credenze. Ho sentito dire tante volte che i bambini si baciano di notte, ok? Questo vecchio detto, che soprattutto al sud eh, si portava avanti, eh, voleva semplicemente dire che se tu hai bambini di troppo amore, troppo affetto, non riesci più a guidarli. Assurdo, perché c'era anche un altro detto che diceva che con le botte e con il cibo eh, i figli crescono bene. Detto in napoletano non è proprio così, ma il senso è quello. Sbagliato anche questo. Io dico ai bambini in quella fase, in, quella, in, in quei primi anni di vita, bisogna dare il massimo dell'amore e mai di notte quando dormono, anche, ma bisogna farglielo capire, farglielo comprendere, farglielo percepire, perché quella percezione dei baci, delle carezze, degli abbracci, del tenerli in braccio, eccetera, eccetera, gli crea quei meccanismi di risposta che negli anni faranno di lui una persona sana che vivrà al meglio la sua vita. Vincenzo, tu sei anche un ipnologo. Quali sono le certo. situazioni eh, in cui l'ipnosi può essere di grande aiuto? Beh, guarda, ad oggi l'ipnosi è sempre più utilizzata in tutti i settori. Per quanto riguarda le problematiche quali ansie, paure, fobie, attacchi di panico, dipendenze, tutte le dipendenze, eh, il miglioramento delle performance nello sport e nel business, tantissimi campioni sono preparati, vengono preparati ogni anno in ipnosi. L'esempio... Eh, più eclatante qualche anno fa la campionessa di canoa che aveva qualche anno in più degli altri concorrenti se vi ricordate alle olimpiadi eh, nessuno avrebbe scommesso su di lei perché chiaramente aveva qualche anno in più e invece preparata in ipnosi al momento in cui tutti mollavano lei diede fortemente gas tanta, tantissima energia perché era il momento in cui in ipnosi era stata preparata quella scarica di adrenalina, non adrenalina di energie per poter fare il rush finale e lei di lì in poi Sorpassò tutti, andò oltre e vinse. Quindi, l'ipnosi oggi è diventato un, un, un potente mezzo di applicazione di utilizzo per tantissimi settori, come per esempio nel mondo della medicina e della chirurgia. L'anestesia ipnotica, quindi l'assenza del farmaco, ha risolto e salvato la vita a tantissime persone che prima magari non potevano fare un intervento chirurgico perché allergiche al farmaco. Dal momento in cui eh, c'è la possibilità, è stata utilizzata la possibilità di anestetizzare. In ipnosi, senza il farmaco, tante persone hanno potuto fare interventi chirurgici che magari hanno salvato la vita, hanno dato la possibilità di sostituire i denti, di estrarre dei denti. Questo veniva già fatto anni e anni orsono. Il dottore Sdale, per esempio, James Sdale, eh, durante la guerra in Francia utilizzava il mesmerismo, quindi particolare tecnica ipnotica, per anestetizzare i corpi dei militari che arrivavano dai campi con magari con degli arti lacerati, perché sottoposti eh, a quella che era la, la vita della guerra, quindi anche a bombardamenti, e morivano perché non c'era possibilità di intervento chirurgico. Grazie a queste tecniche, lui comprese che era possibile anestetizzare i corpi, quindi portarli in assenza di dolore, poter tagliare la gamba, tagliare l'arto, intervenire chirurgicamente, senza il dolore e senza il post, eh, il dolore post intervento. Siccome erano tanti i corpi, iniziò a farlo con l'ausilio di eh, infermieri, portantini, altri militari metteva lì queste persone passando le mani sulle parti da anestetizzare con una particolare tecnica e quando un corpo era pronto per l'intervento lui arrivava e faceva il suo intervento chirurgico salvando migliaia e migliaia di vite quindi questa tecnica che noi oggi in Italia finalmente iniziamo ad utilizzare e l'anno scorso, ripeto, 2020 e 2019 soprattutto ci sono stati tantissimi articoli dove si è raccontato di interventi chirurgici al cervello, interventi chirurgici a cuore aperto, interventi chirurgici per l'asportazione di tumori, ma le più grandi strutture eh, italiane hanno utilizzato queste tecniche. tecniche. Queste tecniche arrivano in Italia dopo tanti anni, sono utilizzate da secoli perché comunque hanno origini dagli antichi egizi, sumeri, quindi civiltà molto molto molto... Uh, più antiche di quanto possiamo anche immaginare. Stanno soltanto tornando quelle tecniche, quelle logiche che fanno parte di una nostra cultura, di una nostra uh, capacità, di un nostro potenziale e che finalmente stiamo rimettendo in moto. Abbiamo fatto un corso bellissimo ultimamente sul Mesmerismus a Milano, ne faremo un altro a giugno, e dove appunto dibattevamo di questo prima di iniziare con la parte pratica dove insegno poi le tecniche cioè da cosa arriva tutto questo? Arriva appunto da civiltà eh, lontane nel tempo l'essere umano eh, connettendosi con la tecnologia, con ciò che lui stesso creava ha perso la connessione con se stesso fino ad arrivare a perderla totalmente di lì in poi inizia il percorso al contrario cioè nel volerla riprendere e vediamo che si connette con le stelle, si connette con gli astri, si connette con le energie dell'universo, i templi romani Greci sono posti in direzioni particolari in base alle stelle, su piante particolari con forme che hanno a che fare con la geometria sacra, appunto per riconnettersi con il tutto, con l'uno, con le energie universali, con se stessi, innanzitutto. E un po' alla volta ci stiamo riconnettendo. Negli ultimi anni c'è stata una velocizzazione, dal 2012 in poi, dove tutti si aspettavano la fine del mondo, no? La, la meteorite, il meteorite che eh, si schiantava con la Terra non era quella la grande. Uh, fine del mondo, il grande cambiamento è finita un'era perché dal 2012 in poi le coscienze degli esseri umani si stanno risvegliando molto più velocemente e col 2021 si è chiuso un altro ciclo, il 2022 segna l'apertura di un ciclo totalmente nuovo di risveglio delle coscienze un po' alla volta ci stiamo riconnettendo con ciò che di più profondo abbiamo dentro di noi Sei anche uno scrittore ho visto che mh, è uscito un ultimo tuo libro, La mia storia tra appennosi e alieni ma poi ne è scritta anche un altro, facciamo vedere anche la, la copertina, la comunicazione ipnotica e anche quello che avevo anticipato, storie di eh, abduction, la mia storia tra ipnosi e alieni. Come nasce questa tua passione? Beh, guarda, negli anni... Partendo dal discorso di comunicazione ipnotica, il, il secondo libro fondamentalmente, perché il, il primo, come dicevamo prima, era nato qualche anno prima, comunicazione ipnotica è la riedizione di un primo libro con l'aggiunta di contenuti, contenuti multimediali, eh, videocorsi eccetera all'interno, era semplicemente il voler portare alla possibilità, la possibilità di voler portare a, a, agli occhi di tutti, Uh, Un'esperienza un di alcuni decenni che mi ha cambiato la vita, perché grazie alla comunicazione ipnotica, grazie a quella che è stata la mia formazione uh, in Italia, all'estero, la laurea in psicologia, la specializzazione in ipnosi, ma tutto il mio percorso di vita anche a livello esperienziale, mi ha permesso di stravolgere completamente in maniera positiva la mia vita. Nell'arco degli anni sono diventato un'altra persona. Eh, una persona che è più connessa con se stessa, una persona che riesce ad ottenere i risultati che vuole, una persona che riesce a uh, comunicare in maniera efficace per la qualità della sua vita. E ho voluto quindi mettere in uh, questo manuale, perché un manuale è, sono 50 pagine, un libro molto rapido che, come dicevamo nella presentazione, si legge tutto d'un fiato, la possibilità di uh, apprendere dei mezzi forti, potenti, facilmente applicabili per migliorare la qualità della propria vita, perché oggi abbiamo bisogno di comunicare in maniera abile, efficace e persuasiva per migliorare la qualità della vita personale, di coppia, familiare, ma anche nel business. Poi storia di abduction invece nasce per puro caso, nulla accade per caso, lo sappiamo, ma qualche anno fa, lavorando con l'ipnosi, mi arriva una prima cliente che mi apre un mondo, il mondo delle abduction, dei rapimenti alieni. Da quel caso in poi ho iniziato a studiare in maniera importante non a caso mi arrivano una miriade di casi. Casi che tratto in maniera molto particolare con grandi risultati perché ho aiutato tantissime persone a migliorare la qualità della propria vita, persone che hanno vissuto esperienze di rapimenti alieni. Eh, è un mondo strano, particolare, quasi incredibile che però esiste perché ogni anno milioni di persone hanno contatti con entità non umane e non ne parlano per paura di essere presi per matte. Quindi ho iniziato a lavorare con questi casi, eh, ho lavorato tantissimo anche in maniera importante nello studio dell'ufologia con i migliori al mondo tramite eh, i testi di grandi, grandi eh, professionisti, medici, psicologi, psichiatri, John Mac, uno dei tanti, ma il uno dei primi, con Rapiti ha fatto la storia perché da medico psichiatra si è trovato di fronte a dei casi che non avrebbe mai eh, immaginato e di lì ha analizzato 150 casi attraverso eh, la macchina della verità, il stile della verità, l'ipnosi e ha tirato fuori 50 dei casi più eclatanti mettendoli in questo libro con tutti i dettagli, tutti i riferimenti. Dopodiché eh, ho, ho approfondito il settore e anche relazionando in convegni, congressi, eccetera, e conoscendo sempre più persone in questo mondo anche nomi importanti di questo panorama di cui sono veramente onorato di aver fatto la conoscenza, che mi hanno aperto eh, la possibilità di continuare questo lavoro. Ho voluto mettere in questo libro alcuni dei casi tra i più eclatanti, con dettagli particolari eh, raccontando le storie in maniera molto romanzata per dare a tutti la possibilità di leggerlo e di portare a casa un'esperienza e soprattutto senza ledere né il libero arbitrio né i punti di vista, perché non voglio e non devo convincere nessuno di nulla, ognuno è libero di trarre le proprie conclusioni. Come dico nella presentazione, eh, alla fine della lettura deciderai se hai letto qualcosa che ha a che fare con una storia di fantascienza, di fantasia o una particolare storia che contiene una particolare verità e quindi ho raccolto questi casi racconto tutto con i minimi dettagli con le prove fotografiche di quello che è accaduto durante le sessioni eh, ma soprattutto lo faccio in maniera fluida lineare eh, libera eh, leggera per dare come dicevo a tutti la possibilità di leggere e portare a casa qualcosa di importante per chi fosse interessato all'acquisto allora, su tutti i canali, eh, diciamo, di vendita di libri più importanti online eh, lo si può trovare, eh, in libreria lo si può trovare oppure si può fare l'acquisto diretto dalla casa editrice su aipe.info nell'area i miei libri, ci sono vari libri, vari autori, ci sono anche i miei libri e quindi si possono acquistare direttamente dalla casa editrice con la spedizione gratuita direttamente a casa. Bene, allora siamo quasi in conclusione, eh, progetti futuri, ti trovi all'estero, quindi stai, hai dei progetti anche fuori dall'Italia? Sì, sì l'obiettivo è creare un resort olistico, stiamo lavorando per farlo qui in Repubblica Dominicana se non fosse qui sarà da un'altra parte perché tanto seguiamo il flusso e seguiamo l'universo eh, l'universo mi dice che questo progetto sarà realizzato, quindi noi andiamo avanti, abbiamo già visto, funzionato dei terreni ma eh, ne vedremo ancora, gireremo ancora, sto girando tantissimo in giro per il mondo eh, e l'obiettivo è creare questo resort turistico dove ci sarà la possibilità di immergersi in queste discipline per poter migliorare la qualità della propria vita e soprattutto nel tempo, nel futuro, quando io non sarò più qui in questo corpo, lasciarlo e questo è il progetto finale, in eredità eh, a persone bisognose quindi per dare sostegno supporto magari a bambini che non hanno famiglia magari a famiglie che non hanno eh, capacità di, di, di auto eh, sostenersi eh, lasciare in eredità questa cosa per poter far sì che qualcuno possa avere dei vantaggi dal lavoro fatto in questa mia vita, e che possa restare un segno tangibile, soprattutto concreto e utile, più che una statua o qualcosa del genere, qualcosa di utilizzabile per poter migliorare la qualità della vita, che è alla base delle nostre filosofie, delle mie soprattutto, dell'associazione che ho l'onore di eh, presiedere da, da qualche anno, e di tutti i progetti che portiamo avanti vogliamo che la qualità della vita dell'essere umano migliori soprattutto a livello interiore non soltanto nella materialità ma dal punto di vista della connessione perché se sto bene con me stesso e la qualità della vita è interiore proietterò all'esterno ciò che voglio ciò che desidero e sicuramente come per magia tutto si realizzerà Vincenzo io ti ringrazio perché come ti ho scritto quando ti ho contattato l'obiettivo di questa intervista è andare a trattare tematiche importanti per sensibilizzare e consapevolizzare le persone che ci seguono eh, attraverso il coinvolgimento di esperti in materia. Quindi grazie ancora per aver accettato il mio invito. Grazie Daniel, grazie a te, grazie ai nostri amici che ci hanno seguito e dico sempre, l'obiettivo è di divulgare sempre di più, solo e soltanto se ognuno di noi che ha, eh, arriva alla conoscenza di un qualcosa inizia a portare questo messaggio a, a pochi amici, tantissime persone arriveranno a conoscere quel messaggio. C'è un bellissimo film eh, dove c'era il concetto di passa il favore, questo bimbo piccolissimo, non ricordo il titolo, ma è, è un film molto noto, eh, dove lui insegna questo meccanismo di moltiplicazione della, della comunicazione e dove lui dice se ognuno di noi che riceve un favore ne fa tre, eh, in pochissimo tempo il mondo intero sarà un mondo migliore. E mio, mi auguro davvero di cuore che il mondo intero possa diventa, diventare un mondo migliore in un momento storico in cui il mondo sta diventando purtroppo cattivo, separato, eh, non per volontà degli esseri umani che vivono la quotidianità, ma per volontà di chi dall'alto porta, guida i fili eh, verso obiettivi che non sono il miglioramento dell'essere umano ma verso i propri interessi. Questo deve finire. Solo e soltanto se insieme divulghiamo l'informazione questo potrà finire e raggiungeremo il nuovo mondo che tanto stiamo aspettando. Grazie ancora al dottor D'Amato e buonasera a tutti. Grazie.